Buonasera. Buonasera, a tutti ben collegati, un caro saluto a tutti coloro che ci seguono questa sera su Focus per un nuovo argomento che farà tanto bene alle nostre anime e ai nostri spiriti. Un saluto a tutti i nostri cari eh, eh, spettatori, tutti coloro che ci seguono eh, praticamente da sempre tra conferenze e dirette quindi un caloroso abbraccio a tutti eh, con mia gioia e grande soddisfazione che vi annuncio che finalmente è uscito il lavoro sui tre giorni di buio libro e dvd un libro che elenca tutte le più grandi profezie che sono state date su eventi che potrebbero accadere, ma non è un libro che abbiamo scritto per creare paura o sofferenze di nessun tipo. Un libro illuminante che ci aiuta a eh, comprendere bene quello che l'universo ha rivelato all'umanità e che potrebbe accadere se non cambiano alcune prospettive. Um, diciamo che stiamo vivendo già un momento significativo che è già iniziato da qualche anno e che sempre più va avanti porta, manifestando tutte le sue caratteristiche che sono collegate alla trasformazione di questo sistema planetario ma soprattutto della nostra umanità. È un libro che um, abbiamo, ci abbiamo lavorato molto perché volevamo che fosse qualche cosa di particolare e unico. Credo che non esista in tutto il mondo un, una pubblicazione così completa, eh, poiché ci siamo informati, per cui sappiamo bene che questo è un lavoro unico e che io consiglio comunque di avere eh, a tutti, perché comunque per avere un chiaro, eh, una chiara idea di quello che è il piano, eh, celeste che si manifesta sotto forma di rivelazione e profezia. Abbiamo elencato le cose più importanti e quelle più significative e anche abbiamo fatto uno studio molto particolare sulle antiche profezie che mh, ci spiegano eh, come sarebbe eh, quello che sarebbe accaduto nel tempo che noi oggi viviamo. Profezie che risalgono anche a migliaia di anni fa, ma poi c'è la profezia importante e meravigliosa, quella che il, il maestro dell'amore Gesù il Cristo ha divulgato in occasione di una domanda posta proprio dai suoi collaboratori sugli eventi futuri che sarebbero accaduti fin da subito da quando lui avrebbe lasciato il mondo a quel tempo. E poi ci sono anche dei riferimenti molto particolari e significativi sull'Apocalisse, eh, alcuni passaggi che probabilmente, certamente non, non, non abbiamo la pretesa di spiegare chiarissimamente quello che è il messaggio intrinseco che è racchiuso nel linguaggio, diciamo, ermetico dell'Apocalisse, però abbiamo fatto delle dei collegamenti che secondo me sono molto significativi e poi a parte le rivelazioni di veggenti mistici e anche laici c'è un, un evento veramente, un, un, un, un particolare veramente unico perché è eh, un, un particolare che si rivela proprio dall'universo per ordine di michele arcangelo che durante una, una seduta, eh, diciamo, di, di esorcismo, il Miche il San Michele Arcangelo avrebbe, avrebbe chiesto, proprio anche imposto al demone di parlare sui tre giorni di buio. E noi abbiamo contattato proprio la persona che ha effettuato questo esorcismo che eh, ha, si è reso disponibile a collaborare con noi per darci ulteriori informazioni. Nel DVD ci sono tutti gli aspetti, eh, tutto il messaggio eh, che appare in scrittura e anche eh, letture particolari di profezie che sicuramente serviranno a comprendere bene il concetto di buio totale. E poi eh, io consiglierei di vedere il film ma anche di leggere il libro perché il libro offre una visione panoramica e completa di tutto quello che è la profezia sui tre giorni di buio quindi io vi dico che è già disponibile stiamo già spedendo eh, a molte persone a coloro che avevano fatta richiesta e anche prenotato il nostro ultimo lavoro però vi dico che è disponibile eh, da subito, quindi se volete anche stasera stessa potrete inviare alla nostra associazione il vostro ordine e per tutte le informazioni visitate il nostro sito www.associazionesaras.it troverete tutte le informazioni possibili e anche per ricevere il nostro giornale che è appena uscito, terza dimensione che è un trimestrale che io scrivo da più di 20 anni e dove raccolgo documentazioni e, e argomenti molto importanti che, per la nostra crescita interiore, ma anche informazioni che sono legate al tempo che viviamo. Bene, l'argomento di questa sera è il risveglio della luce interiore quando parliamo di luce interiore parliamo del nostro io spirituale, parliamo della nostra divinità, quella componente essenziale che partecipa alla nostra vita, anche se purtroppo noi non lo invitiamo molte volte a partecipare alla nostra vita, alle azioni della nostra vita, ma comunque è sempre presente come un ascoltatore silente, presente ad ogni movimento di pensiero e ad ogni azione che noi compiamo. Questo Dio che è in noi è quella scintilla meravigliosa che eh, ha necessità di sperimentare in questo corpo fisico la sua esperienza in questa dimensione, su questo pianeta. Ehm, questa è una necessità del Creatore stesso, che si esprime attraverso il desiderio degli esseri che incarnandosi occupano un corpo per poter svolgere la loro missione evolutiva. Il campo d'azione è questo pianeta e la nostra vita e quindi dobbiamo certissimamente riconoscere che questa natura spirituale, anche se non è ben accolta o conosciuta in profondità, opera all'unisono con, con la meravigliosa coscienza universale che noi chiamiamo Dio Padre. Questa coscienza dell'universo che permea ogni cosa, da cui nasce ogni cosa e a cui ritorna ogni cosa. Quindi risvegliare questa... questa luce interiore significa semplicemente cercare di capire quali sono i suoi desiderati e cercare di metterli in pratica attraverso la nostra buona volontà. In sostanza noi siamo esseri nati dall'amore per essere amore sempre. Come io eh, questa è la base della mia fede e anche la base della mia erudizione spirituale ed è anche il concetto universale che tutti i maestri hanno sempre cercato di trasmettere nella coscienza umana affinché potessero gli esseri umani prendere veramente parte a questo meraviglioso progetto che è la creazione e di cui indubbiamente facciamo parte eh? e dobbiamo metterci una volta per tutte nella testa che noi siamo collegati a tutto ciò che è e dipendiamo da tutto ciò che è come tutto ciò che è in qualche modo dipende anche dalla nostra personale esperienza che viviamo in questa vita fisica oggi dunque voglio parlarvi dell'amore quell'amore che noi esseri umani dovremmo esprimere nella nostra vita. Più volte vi ho detto che noi siamo esseri spirituali momentaneamente incarnati in un corpo denso. Siamo nati dall'amore per essere a nostra volta amore e per permettere all'amore di operare ovunque anche nella nostra vita e questo è il vero senso della nostra esistenza in sostanza siamo nati per questo come ho detto prima siamo nati dall'amore per amare e per essere amati e è anche il concetto che eh, ha espresso una grande eh, anima che abbiamo conosciuto come madre Teresa di Calcutta e per dare amore io credo che non occorra essere dei grandi geni basta solo impegnarsi con la nostra buona volontà ad aprire il cuore e cercare di imitare colui che ci ha creato perché colui che ci ha creato colui che ci permette di vivere è, è una manifestazione potente di amore creativo e quindi è una pre, una immensa manifestazione d'amore che ci permette di esistere e di portare avanti il nostro progetto di vita. Quindi somigliare a questo amore significa in qualche modo, come spesso vi dico nelle mie conferenze, cominciare a guardare con gli occhi come se questi occhi fossero gli occhi di Dio, perché di fatto sono gli occhi di Dio nella nostra dimensione nella materia. Noi siamo rappresentanti di questo creatore che ci permette di esistere e dobbiamo collaborare, dobbiamo in qualche modo eh, trasferire amore dalla nostra natura umana perché noi di amore ne riceviamo veramente tantissimo da ogni cosa, da ogni creatura, dall'universo, da ogni particella dell'universo e da Dio stesso. Quindi ogni giorno vedete che il sole risplende e sorge e tramonta su tutti, buoni che cattivi. Mi piace sempre approfondire questo concetto perché questo è l'amore di Dio. È un amore che ama senza domandarsi perché o senza pesare sull'amore. Eh, eh, di più su una persona e meno su un'altra persona o su una creatura o su un'altra creatura. L'amore di Dio è un amore per tutti, buoni e cattivi, ed è un amore che è per tutti donato nella stessa misura e nella stessa essenza. Poi certamente ognuno di noi ha bisogno di essere amato in un modo diverso e l'universo sa che tipo di amore noi desideriamo e come dobbiamo essere amati e anche noi dovremmo in qualche modo riflettere nella creazione questa necessità imparare ad amare ogni realtà secondo la necessità di quella realtà questo è amore di Dio questo è il famoso aga per l'amore divino quell'amore caritatevole e compassionevole che opera indipendentemente dai nostri pensieri dai nostri pregiudizi su tutto e su tutti quindi non domanda questo amore mai niente in cambio per tutta la vita che dona e questo quotidiano miracolo pensate che avviene in silenzio in ogni parte della creazione da sempre e sarà per sempre anche se magari non sarà mai uguale a ciò che è oggi in effetti c'è tanto da fare su questa terra e molte sono le anime che hanno bisogno di calore, di speranza, di luce, di consolazione, di sostegno. Non possiamo dire che il nostro mondo sia un mondo dove non ci sia da fare, eh? perché vedete il fatto stesso che esistono nel mondo milioni di associazioni umanitarie, dico milioni perché in effetti ce ne sono a milioni in tutto il mondo, che si occupi di tutte quelle carenze d'amore che in qualche modo vengono espresse o negli animali o nella natura o negli esseri umani o in qualsiasi altra realtà che comunque corrisponde alla vita. Quindi è importante amare anche coloro che procurano sofferenze, perché ve l'ho detto prima non dobbiamo allontanare e eh, eliminare nessuno da questo amore, perché tutto deve essere amato e certamente accolto in questa logica universale. Certamente poi noi ess esseri umani abbiamo a che fare con le emozioni, con i sentimenti e quindi abbiamo a che fare anche con l'odio, abbiamo a che fare con le cattive abitudini, abbiamo a che fare con l'incapacità di esprimere perdono e abbiamo a che fare con la vendetta, abbiamo a che fare con l'orgoglio, con l'egoismo. Ma queste sono, sono, sono tutte realtà che appartengono alla sfera umana. Gli animali non sono come noi. Non esprimono egoismo, orgoglio, cattiveria, odio. Si comportano secondo la loro natura. E praticamente se noi riusciamo a comprenderla, questa natura non è altro che una espressione d'amore in quella forma, in quella sostanza. Noi invece no. Noi pesiamo, soppesiamo, valutiamo, consideriamo, valutiamo se è giusto o non giusto dare secondo il nostro egoismo, eccetera, eccetera. Quindi noi, se ci esprimiamo nell'amore, poniamo sempre delle condizioni. Beh, basta fare un esempio in una famiglia classica. Una madre perché ama suo figlio, perché è suo figlio e non, è ancora, non abbiamo ancora imparato ad amare gli altri come amiamo i nostri figli o come amiamo le persone che vivono nella nostra vita ma nell'universo queste cose non succedono nei, nei mondi che sono un pochettino più alti nell'evoluzione in confronto a noi queste realtà non esistono e io vi posso dire che con tutti gli insegnamenti che abbiamo avuto in questi migliaia di anni, noi abbiamo in potenza questa capacità di amare incondizionatamente tutto e tutti. Il problema è che ancora non vogliamo accogliere in noi questa necessità che reclama lo spirito. Essere, amore e quindi non porre alcuna condizione. Sì, per far questo dovremmo comprendere tutto il male che gira intorno a noi. Dovremmo capire che comunque noi siamo coloro che attirano i nostri stessi nemici, coloro che creano realtà negative nella nostra vita, perché comunque abbiamo avuto a che fare con loro magari anche in altre esistenze e abbiamo creato condizioni sfavorevoli a loro, per cui in questa esistenza dobbiamo rivivere e tutto quello che è stato il nostro movimento, ma non per vendetta divina, non per vendetta spirituale, per necessità evolutiva. Perché la sofferenza è che viviamo nella nostra vita e che questa sofferenza dipende sicuramente da movimenti sbagliati che abbiamo compiuto in altre esistenze, non, è, non esprime vendetta. E odio esprime semplicemente una possibilità di purificazione. Noi dobbiamo imparare ad accogliere e ad accettare, perché se non impariamo ad accogliere e ad accettare non comprenderemo mai il perché ci troviamo a volte in situazioni sfavorevoli. Quindi è importante imparare ad amare anche coloro che ci procurano sofferenze o dolori. È anche importante imparare a fare qualche sacrificio per dedicarlo a chi odia e per dedicarlo a chi si comporta male, indipendentemente con chi lo fa. Non è male, non è sbagliato, inviare pensieri positivi e creativi anche a coloro che ci governano, invece di maledire sempre tutto e tutti dobbiamo smettere di maledire perché la maledizione arriva e non fa altro che peggiorare la situazione perché un pensiero di male che si diparte da noi sicuramente trova degli alleati e crea ulteriori disordini nella creazione. Quindi non è corretto maledire neppure quando a volte ci viene ci scappa, mh, faccio un esempio per dire stiamo facendo un lavoro all'aperto e si dice maledette zanzare. Ecco a regola non dovremmo maledire nulla e nessuno, neppure le zanzare. Eh, non dovremmo maledire nulla. Qualcuno mi potrebbe dire allora io mi devo far pungere, ma ci sarà un motivo per cui esistono certe realtà. Noi abbiamo la capacità e la fortuna di utilizzare strumenti e realtà che ci possono favorire una protezione anche contro le zanzare faccio un esempio quindi perché maledire? perché un essere quando si abitua a maledire la sua vita stessa sarà una maledizione perché tutto quello che parte da noi in qualche modo ritorna quindi cerchiamo di correggerci Ogni volta che compiamo un'azione o che anche eh, magari commettiamo un errore, come magari ci diamo una martellata su un dito, quante persone bestemmiano o maledicono qualcuno. Ma eh, vogliamo maledire gli altri per un errore che abbiamo commesso noi. Questa è una doppia maledizione che torna a noi. È inutile. Lo so che qualcuno quando ascolta queste cose magari... è. Eh, chissà cosa pensa ma la realtà questa è non ce la possiamo cambiare la maledizione è una maledizione la benedizione è una benedizione dobbiamo imparare il linguaggio della natura dobbiamo imparare il linguaggio dell'amore e dobbiamo comportarci di conseguenza io vi dico questo non perché io sia perfettamente in linea con quanto vi sto esprimendo a volte scappa anche a me Qualche cosa le bestemmie mai perché io mi sono abituato fin da sempre a non maledire ciò che è amore assoluto quindi io non, non mi permetterò mai di maledire il piano divino oppure di maledire qualcuno che non conosco perché non si può maledire una realtà perché una volta che tu maledici a un meccanismo di odio e di rancore e di sofferenza che indubbiamente tornerà prima o poi a te, accompagnata questa energia da molte altre energie perché vi assicuro che anche il male di alleati ne ha tantissimi e quando i pensieri e le maledizioni degli uomini si coalizzano succede un disastro un disastro veramente nella vita e anche nell'universo, cioè anche nel mondo, perché ogni energia negativa creata non è che si dissolve nell'etere, va a trovare altre energie e si accumula, si accumula, finché poi in qualche modo deve sfogare questa sua potenza negativa. Questa è legge, legge di rispondenza. E anche legge d'attrazione, legge di corrispondenza e legge di movimento. Molte leggi si legano a questa realtà. Io ne ho parlato anche nel libro Il potere di essere, perché quando parliamo di leggi universali noi dobbiamo capire su cosa dobbiamo veramente ragionare per non creare disordini nella nostra vita presente e in quella futura. Quindi, imparare a inviare energie di bene e, e a chi respinge il nostro amore anche a loro questo significa amare come fa Dio che dona la vita ai buoni come ai cattivi che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti che fa splendere il sole sugli indemoniati e i non indemoniati quindi sta a significare che queste grazie che la natura offre sono per tutti ci devono insegnare l'amore e come dovremmo noi comportarci di conseguenza quindi le preghiere a volte non sono sufficienti per eliminare la sofferenza sapete perché le preghiere devono essere sempre accompagnate da azioni quotidiane di bene e d'amore, soprattutto per coloro che più odiano e praticano il male. Anche in questo momento, come sempre, diciamo che quando parliamo di governanti in tutte le parti del mondo, alla fine Escono sempre fuori gli scheletri che hanno negli armadi e quindi sappiamo bene che effetto fa il potere sugli esseri umani e che effetto fanno i soldi sugli esseri umani. Però siccome siamo tutti esseri umani non possiamo sempre giudicare e maledire perché io non lo so cosa faremmo noi se fossimo nei loro panni eh? perché... Si discute bene da casa, si discute bene, uh, si ragiona bene personalmente secondo le proprie idee, eccetera, eccetera. Ma tra il dire e il fare si dice che c'è di mezzo il mare, quindi ci sono anche delle grosse complicazioni. E soprattutto chi ci governa e coloro che in qualche modo detengono il potere, per forza sono destinati a cedere ad alcuni compromessi e anche ad alcuni ricatti. Siamo esseri umani, ancora non abbiamo raggiunto questa perfezione, quindi dico io, perché maledire? Eh? Perché maledire quello e quell'altro? Cerchiamo piuttosto di inviare loro pensieri elevati, pensieri creativi di luce che possa prevalere il buon senso, come dicono sempre i nostri fratelli extraterrestri. Tutte le comunicazioni che, mi, che provengono e che ricevo dalla Federazione, non c'è mai stata un'accusa diretta a Tizio o a Caio. Sono molto, molto, molto corretti questi esseri evoluti quando parlano del male che gli esseri umani creano, cioè sono giusti, non. Eh, ehm, diciamo incitano odio, ma svelano e rivelano concetti veramente fondamentali che dovrebbero essere anche considerati dall'essere umano. Quindi vi è giudizio, basta maledire, cominciamo a benedire, perché vi ricordo che quando la benedizione, anche attraverso e soprattutto il pensiero, arriva, quindi provate a inviare un pensiero di bene a quella persona che odiate perché è di un'altra idea politica, perché è di un'altra eh, religione, che so io, perché è di un'altra, o perché eh, la divisione è sempre opera del male. Vedete, anche recentemente ho scritto più di una volta questo dividi ed impera. È il concetto è il potere del male e anche in questa situazione in cui persone decidono di fare una cosa e persone decidono di farne un'altra per quale motivo si devono creare distonie? Eh? Per quale motivo dovete maledire coloro che non si comportano come voi? Qual è il motivo? Io ho visto molte persone che seguono percorsi spirituali cadere in queste trappole del maligno non dobbiamo cedere la centratura è importante soprattutto in questi momenti quindi smettiamola di giudicare le persone ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte se poi sono sbagliate se ne renderà conto se possiamo fare nei limiti del possibile che non siano forzature perché il libero arbitrio non deve essere forzato la libera scelta è sacra se possiamo dare dei consigli facciamolo ma non possiamo fare altro non possiamo imporre agli altri la nostra visione perché non siamo migliori di chi finora ci ha governato non siamo migliori di chi finora ha schiavizzato popoli e nazioni non siamo migliori dei grandi dittatori se vogliamo imporre la nostra visione ad altri che hanno altre diverse. Quindi ragioniamo bene, perché quando parliamo di amore dobbiamo soprattutto parlare di rispetto e la libertà d'azione, di pensiero è sacra per l'universo, per Dio e perché non lo deve essere per noi. Quindi le preghiere devono essere sempre accompagnate da azioni di bene, perché troppo comodo. Un'azione di bene potrebbe essere quella di rinunciare a qualche nostra debolezza per inviare del bene più concreto a qualcuno. Funziona. Provateci. Dunque, le preghiere devono essere sempre accompagnate, abbiamo detto, da azioni quotidiane di bene e d'amore soprattutto per coloro che praticano il male. E in questi dobbiamo includere anche coloro che ve l'ho detto prima che ci governano, coloro che ci ingannano, coloro che ci sfruttano. Lo so che non è facile perché umanamente ci sentiamo sempre feriti nel nostro ego e nel nostro amore proprio, ma l'amore agisce così nella creazione. Non possiamo fare noi diversamente ogni volta che ci incarniamo in un mondo fisico noi promettiamo all'amore di servirlo in ogni manifestazione della vita il nostro intento è quello di servire la causa del bene per il processo evolutivo dell'universo in cui noi stessi abbiamo manifestazione e vita dalla luce del nostro spirito emana il desiderio di servire l'amore, dico dalla luce del nostro spirito, non dico dal nostro ego inferiore perché lì questo ego va educato, ma dalla luce del nostro spirito emana questo desiderio d'amore, di servire l'amore, quell'energia che tutto contiene, quell'energia che si esprime in ogni frammento della creazione. Ma la vita, poi sappiamo bene che ci porta altrove a confonderci con le creazioni della mente che d'amore non ne vuol sentir parlare a meno che non ci sono interessi particolarmente utili alle soddisfazioni fisiche del nostro corpo. La nostra mente non è educata all'amore. Al servizio disinteressato la nostra mente attuale è una proiezione del nostro ego inferiore che cerca solamente la propria soddisfazione ed il proprio benessere noi siamo gli uomini angeli non ce lo dimentichiamo mai quelle entità incarnate che attraverso le quali Dio sperimenta la dimensione della materia. Ed è una grande responsabilità. Se noi ci rendessimo conto costantemente che noi permettiamo a Dio di sperimentare la vita in questa dimensione, saremmo più esseri responsabili. Vivremmo in un altro modo la nostra vita, appunto in un modo più responsabile. La nostra vita quindi deve essere dedicata alla causa del bene. E questa azione consiste essenzialmente nel risvegliare alla vita dello spirito coloro che ancora dormono e anche nell'aiutare le altre a progredire sempre di più e anche ad agire con azioni concrete quando, qualora si manifesti la necessità o un bisogno, che sia anche fisico che sia economico qualunque bisogno qualunque necessità se possiamo fare qualcosa noi dobbiamo agire questo è il senso di essere amore operante se lo vogliamo possiamo essere l'aiuto divino che interviene nel nostro mondo possiamo essere un angelo per chi ha bisogno possiamo essere quel sostegno o quella consolazione che troppo spesso siamo abituati ad aspettarci da Dio. Ma Dio opera attraverso le nostre azioni, non ce lo dobbiamo dimenticare. Dio opera attraverso i nostri movimenti, non lo dobbiamo mai dimenticare. Per questo sublime lavoro, ci viene dato la, tutto l'aiuto possibile dal mondo spirituale, ad ogni livello di vita, su ogni piano, sia che sia fisico, psichico, animico e spirituale e con tutti i mezzi idonei affinché tutto possa concorrere al bene più importante per la famiglia umana, che è il progresso dello spirito. Alla fine ce lo dimentichiamo troppo spesso, è lo spirito che progredisce nel no attraverso il nostro corpo. Il corpo muta, il corpo invecchia, il corpo è uno strumento che deve andare alla, alla rottamazione. Il corpo quando non ha più la necessità di esistere perché non ce la fa più, perché è vecchio e pure malato, lo spirito lo abbandona perché ha bisogno di un nuovo strumento per continuare a vivere la sua eternità. Ma quello Spirito siamo noi. Quello Spirito è in noi in questo momento, mentre io vi sto parlando. Ed è quell'energia che in questo momento sta attivando in voi, attraverso la mia parola, quel collegamento che è importante avere, soprattutto quando si parla di spiritualità, cioè di scienza dello Spirito. Quindi noi possiamo anche essere quella divina provvidenza per chi ha bisogno. E quante volte qualcuno in un momento particolare della vita ci ha detto sei proprio un angelo che ti manda il cielo. Beh queste cose vengono dette così quasi automaticamente ma di fatto è una grande verità che si rivela dietro a questa frase perché quando un essere esprime amore è Dio che opera. È la luce del Padre che si manifesta attraverso i nostri occhi, il nostro comportamento e le nostre azioni. Quindi è il suo amore che ama. Tutti coloro che lavorano, per questo sublime intento sono collegati tra loro dalla forza divina dell'amore, che è una forza che dà sostegno continuo. Le persone che esprimono amore trovano anche la giusta energia per affrontare le difficoltà necessarie che la vita impone per il proprio progresso spirituale. Non è che le persone che amano sono esenti da prove e sofferenze perché comunque ogni essere ha una sua esperienza da condurre e ogni spirito ha una necessità incarnativa da esprimere per cui siamo tutti soggetti a vivere sofferenze e dolori nella vita soprattutto se abbiamo fatto dei movimenti e impropri in altre esistenze e ora certamente non ce le ricordiamo perché se avessimo la capacità di ricordare tutto ciò che abbiamo eh, vissuto in altre esistenze sarebbe facile la vita ma invece noi non ce le ricordiamo a mente però dentro di noi come spiego in Vite Precedenti sul libro Vite Precedenti come lo spettro, tutto è dentro di noi. Si presentano durante la giornata a volte delle situazioni che poi vanno da sé. Questo sa significare che non sono nostre realizzazioni che abbiamo avuto in altre esistenze e che adesso lo spirito richiama a sé perché ne ha bisogno nella manifestazione di azioni concrete. Lo spirito può richiamare qualsiasi attimo della nostra eternità in questo corpo, lo sapete? Qualcuno li chiama déjà vu, qualcuno li chiama esperienze eh, particolari fatte fuori dal corpo oppure in sogni particolari, qualcuno le spiega in eh, vite precedenti che sono esperienze vissute che poi vengono in mente in alcuni momenti, nella nostra giornata, però tutto quello che siamo stati, tutta l'eternità che abbiamo vissuto da quando esistiamo, cioè da sempre ad oggi, sono tutte qui dentro di noi. Quindi lo Spirito può richiamare alla memoria in qualsiasi momento della giornata, qualsiasi cosa che ci appartiene. Però noi potremmo rendere la vita al nostro spirito più facile se noi cominciassimo a dargli il timone della nostra nave eh? se noi gli permettiamo di guidare la nostra vita la nostra vita sarà sarebbe diverrebbe veramente un paradiso in terra quindi tutti coloro che operano nel bene sono uniti da una grande forza divina d'amore, questa energia che è capace di unire i cuori, i pensieri, le azioni, la stessa forza e lo stesso principio emanato da Gesù nella sua ultima raccomandazione che ha lasciato prima della sua dipartita. Vi do un nuovo comandamento, amatevi l'altro come io vi ho amato. Da questo riconosceranno che siete miei amici. Ecco, questo amorevole consiglio andrebbe applicato nella nostra vita quotidianamente. Ognuno di noi è posto là dove può meglio espletare questa missione. Non è un caso se lavoriamo in un posto o in un altro posto, se viviamo in una città o in un'altra città abbiamo scelto noi di vivere quello che siamo e dove siamo proprio per poter meglio servire l'amore quindi ogni luogo è perfetto e ogni attimo della giornata è perfetto per riconoscere che siamo amore in divenire quindi tutto ciò che ruota intorno a noi fa parte di noi e merita la nostra attenzione il nostro aiuto e la nostra comprensione non fare ciò che si deve fare oppure farlo male per magari dileguarsi in, una, in altre attività non programmate dal nostro spirito non è giusto e fa pure perdere tempo prezioso per questo dobbiamo ragionare veramente sul motivo e lo scopo della nostra esistenza perché se noi facciamo queste espresse domande dentro di noi una risposta arriva. Ci dobbiamo certamente collegare al nostro io superiore che immediatamente fornirà la risposta che serve per affrontare meglio ogni situazione della vita. La fede è determinante. Non possiamo non credere, perché se non crediamo alla nostra natura divina, questa natura divina opera la metà del lavoro che dovrebbe operare in noi. Per questo dobbiamo invitare questo Spirito divino che è in noi ad operare nella nostra vita. Fin da subito. Iniziate al mattino chiedendo sostegno e aiuto a questa potente energia d'amore che è in noi che è in voi che è in ogni cosa dobbiamo impegnarci in ogni modo possibile spontaneamente certo le cose debbono essere tutti slanci d'amore non ci deve essere nulla di programmato o meglio possiamo programmare un itinerario di attività certo quello sì ma non si programma quanto o chi o come o dove inviare quest'amore eh? quindi dobbiamo impegnarci spontaneamente ancor di più soprattutto ad ogni richiesta di aiuto di soccorso di sollievo di conforto o di illuminazione di educazione o di ogni altro bisogno per il bene degli altri. Questo bisogna farlo senza distinzione di persona, sapendo che la sola preferenza è per chi ha più bisogno. Il piano angelico opera così, aiuta tutti ma chi più ha bisogno più aiuto riceve. E questo è anche il lavoro che dovremmo fare noi. E questo è anche un concetto di equilibrio, perché l'amore cerca sempre il suo equilibrio. Quindi il nostro desiderio più profondo dovrebbe essere quello di servire l'umanità in modo disinteressato. E per far questo bisogna annullare per quanto possibile l'io personale. A volte dobbiamo anche rinunciare a noi stessi per divenire una semplice forza benefica della natura. E non ci dimentichiamo che Frate Francesco ebbe a esprimere un concetto meraviglioso dell'amore per spiegare come funziona l'amore: è dando amore. Che si riceve amore, perché è legge, dando, chi dà riceve, e chi riceve non può altro che beneficare di un doppio di quell'amore che ha dato. Perché funziona così, perché tutto arriva sempre in gran misura proprio per consolare, o, o se arriva in gran misura in termini negativi, per farci capire che quel comportamento non è adatto. Per questo se tu tagli un orecchio ci rimetti la vita, tanto per spiegare come funziona il karma nella spiegazione che di spada ferisce, di spada perisce. Perché quando tagli un orecchio, nel caso del servo del del, del, del, della, del, del, del, della guardia del tempio che tagliò, l'orecchio, a cui fu tagliato l'orecchio, è eh, da Pietro, eh, Gesù si espressa in quel modo, rinfodera la spada perché chi di spada perisce, di spada, chi di spada ferisce, di spada perisce. Cosa è successo tra il, tra il ferire e il perire? C'è stata un'amplificazione, perché il karma porta sempre delle amplificazioni, matura interesse, se così vogliamo dire. Come matura interesse il chicco di grano che viene seminato dal contadino. La legge dell'agricoltura è molto chiara, si esprime in un modo ineccepibile. Il contadino semina un chicco per raccoglierne una spiga, e in una spiga c'è più di un chicco. Ecco, la legge del karma funziona proprio così, come la legge della natura, come la legge dell'agricoltura. Quindi immaginatevi un po' se seminiamo un chicco di bene, quanti chicchi torneranno a noi? E immaginate un po' se seminiamo un chicco di male, quanti chicchi potrebbero tornare a noi? Questa è la logica. E questo è, mi sembra molto importante, questo. Molto importante perché aiuta un essere a progredire, sia che compia il male, sia che compia il bene. Quindi il nostro desiderio più profondo deve essere quello di amare l'umanità, disinteressatamente, annullando per quanto possibile l'io personale. E questo comporta anche a volte la rinuncia a se stessi. Solo in questo modo possiamo divenire una forza incredibile diretta della natura, quindi dell'amore di Dio. In questo modo Dio aiuta i bisognosi attraverso la nostra buona volontà. Noi, come vi ho detto prima, siamo gli occhi di Dio in questa dimensione e quindi possiamo vedere ogni cosa e riconoscere il momento in cui dobbiamo intervenire per il bene di qualcosa o di qualcuno. Eh, lo so che non è facile, però se vogliamo parlare d'amore dobbiamo anche capire come amare. E se vogliamo capire come amare, dobbiamo accogliere queste informazioni come verità, come necessità. Per alimentare i nostri propositi possiamo poi unirci con il pensiero alla fonte di ogni bene: Dio. Di Durante la giornata, non occorre stare tutto il giorno lì a pensare a Dio perché già la vita che esprimiamo in manifestazione di Dio, siamo già collegati a Dio, ma basta qualche pensiero, perché il pensiero che rivolgiamo al Divino serve per dimostrare a noi, al Divino, che siamo consapevoli che siamo tutt'uno, che in quel momento Dio si esprime attraverso noi e che noi ci esprimiamo per volontà divina e siamo gli occhi, le braccia e le gambe e la volontà del creatore che meraviglia se raggiungessimo questi scopi la nostra vita sarebbe veramente una meraviglia perché anche se abbiamo compiuto degli errori in altre esistenze l'amore che diamo in qualche modo ci permette per l'amore che diamo ci permette di risolvere al meglio e di sopportare al meglio ogni situazione dolorosa, di recupero. Eh. Quindi durante la giornata, all'inizio del giorno e anche ogni sera prima di addormentarci, perché no? Sono pochi pensieri, basta un grazie, un grazie. E se avete paura di dirlo una volta con la mente, cercate di dirlo almeno tre volte, con la mente e con il cuore. Perché una delle tre arriva al cuore, sicuramente vi fa concentrare. Se lo dici una volta sola, grazie, sembra quasi un'abitudine, che non ha nemmeno un grande effetto. Ma lo ripetete tre volte dentro di voi, così una delle tre, o anche sarebbe bene tutte e tre, ci colleghiamo a quella potenza d'amore che alla fine è dentro di noi e che alimenterà quel giorno che andremo a vivere. Quindi grazie, grazie, grazie. Per la vita, per tutto quello che c'è, per tutto quello che oggi accadrà di bene e di male. Perché tutto quello che accadrà nella mia vita mi appartiene e mi è necessario. Quindi le gerarchie spirituali sono sempre al nostro servizio e ci proteggono guidando la nostra evoluzione. Quindi se noi ci rivolgiamo al, ci rivolgiamo al divino non facciamo altro che attirare questi grandi aiutanti celesti nella nostra vita, che ci aiuteranno a sopportare meglio il peso di questa esistenza. Non vedono l'ora, però debbono essere invitati, perché dove, dove c'è un essere che non invita il piano divino ad operare nella propria vita, quel piano divino non si manifesta, o meglio, fa il minimo indispensabile. Il progetto divino ha bisogno di volontari del bene e quando ne fiorisce uno lo colma di ogni grazia, di ogni gioia e di ogni occorrenza. E la provvidenza funziona. Io lo so che funziona. Funziona veramente a chi si impegna nel dare. E come spesso vi dico, dare non significa ricevere ciò che si dà perché l'amore non ripaga con la stessa moneta l'amore paga quando veramente c'è bisogno e paga per quel bisogno io se per esempio in questo momento faccio un'offerta ad una persona che ha bisogno e, e gli, gli dono 100 euro non è che l'amore mi restituirà 100 euro l'amore mi restituirà tanto di quell'amore centuplicato eh, che si manifesterà attraverso i miei bisogni in quel momento e probabilmente saranno molto, molto più importanti delle cento euro che io ho donato in quel momento. Perché la provvidenza funziona così, interviene secondo la necessità ma la provvidenza si attiva attraverso il dare, attraverso l'amore che noi mostriamo agli altri, disinteressatamente. che la provvidenza non interviene solo in termini di denaro o di interessi fisici. Cioè provvidenza è provvidenza. Ci sono persone che hanno bisogno di provvidenza per non ammalarsi. Ci sono persone che hanno bisogno di provvidenza per non essere tristi. Ci sono persone che hanno bisogno di provvidenza per affrontare i problemi nella loro vita. Ci sono persone che hanno bisogno di provvidenza per capire quali sono le scelte più opportune che debbono fare e anche come meglio utilizzare il loro discernimento. Tutta provvidenza divina che interviene all'occorrenza Secondo, le necessità. Ma dobbiamo però noi aver depositato in questa banca celeste questo amore disinteressato che abbiamo nutrito per coloro o per qualunque realtà che vive intorno a noi e che abbiamo incontrato nella nostra vita. Ogni giorno dobbiamo poi rinnovare il nostro voto di dedizione a questo bene, consacrando la nostra vita alla causa del bene, al servizio incondizionato. Ecco, questa è la nostra offerta, quell'offerta che noi inviamo verso l'universo. È necessario però imparare, come vi ho detto prima, ad affidarci completamente a chi può tutto, nulla, escluso. Perché Dio non deve essere l'ultima spiaggia non è come quella canzone proviamo anche con Dio, non si sa mai il Padre, ovvero le gerarchie celesti ovvero gli angeli, ovvero le creature spirituali debbono essere subito interpellati all'inizio della giornata affinché possano guidarci durante tutto il movimento che avremo nel giorno e a sera non vi dimenticate che non se ne va nessuno da voi perché queste creature continuano a proteggervi anche durante il sonno continuano a sostenervi anche durante il sonno continuano ad operare nei vostri, nelle vostre matrici eteriche miracoli incredibili e in realtà meravigliose però noi dobbiamo imparare ad affidarci totalmente al mondo spirituale perché esiste è dal mondo spirituale che nasce la materia. Perché la materia è opera della scienza dello spirito. E la scienza dello spirito ha creato la materia per sperimentare nelle prime dimensioni della creazione. Tutti possono aderire a questa nobile causa del bene, trasformando la propria vita in questa esistenza e anche nella prossima, perché se vogliamo una vita migliore, dobbiamo occuparci in questa esistenza. Se vogliamo la prossima esistenza che sia migliore, dobbiamo lavorare bene ora. C'è tanto bisogno di bene oggi sulla terra e c'è un estremo bisogno di fede e di amore fra gli uomini, soprattutto in questo periodo. Ed è Tanta la sofferenza e lo smarrimento e soprattutto la paura, che si richiedono energie sempre nuove per aiutare. Per questo è importante che noi ci impegniamo anche con il pensiero ad immettere nell'etere benedizioni e pensieri creativi e di bene. Chi cerca soltanto di star bene e non pure di fare il bene, Sarà come un ramo secco che non riceve più la linfa. E questa linfa è la grazia che non scende più se non si ringrazia attraverso la gratitudine. L'amore è un'energia a doppio senso di circolazione. Quando giunge deve poter ripartire da noi, magari amplificato. Solo in questo modo possiamo pensare di riceverne altrettanto e soprattutto nei momenti del bisogno. È tanta la sofferenza, quindi bisogna impegnarci sempre di più a emettere energie d'amore. E La grazia celeste si rinnova ad ogni nostro slancio d'amore e soprattutto attraverso, ho detto prima, la gratitudine. La gratitudine è il ringraziamento per tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che rende la nostra vita meravigliosa. In qualunque modo essa si manifesti. Molti uomini buoni non producono niente di buono per loro stessi e per gli altri. La loro bontà magari si limita nel non fare del male agli altri e per amore del vivere più in pace evitano di prendere posizioni di resistenza al dilagare di errori che vedono e sanno riconoscere questi esseri non sono buoni ma sono responsabili del diffondersi delle menzogne e dei mali che colpiranno tutti quindi la loro passività rende ancor più attive quelle entità portatrici di disordini. Quindi non si può tacere sul male, perché bisogna corrispondere con azioni di bene, certamente non bisogna metterci nella stessa posizione del male, quindi non ci dobbiamo eh, mettere a maledire quindi a giudicare quindi a condannare ma soprattutto a cercare di comprendere cercare di correggere il comportamento negativo degli altri se tale attraverso slanci profondi d'amore di pensiero creativo la maledizione una maledizione non cambia il governo una maledizione non è eh, non cambia la mente agli scienziati. Una maledizione non cambia i propositi delle multinazionali. Una maledizione non cambia i negativi propositi delle multinazionali farmaceutiche. Quindi bisogna necessariamente corrispondere al male con amore. Lo so, non è facile. Ma questa è la regola. Se la vogliamo accettare, bene. Se non la accetteremo, quando comprenderemo che questa è l'unica realtà che ci permette di progredire veramente. Ci sono molte persone che credono di comportarsi bene. Magari leggono libri. Magari vanno a messa, recitano il rosario, però sono quei buoni che non fanno niente di buono, cioè lasciano tutto così piatto, così fermo, eh? per il quieto vivere si organizzano la vita nel loro orticello, nella loro setta che è la famiglia, eccetera, eccetera chiudono la porta con il mondo e chi si è visto si è visto. No, l'amore si occupa di tutto e di tutti e soprattutto in particolar modo si, si occupa di coloro che si comportano male. E come si occupa l'amore di coloro che si comp comportano male? Come fa il sole che risplende su tutti, sui buoni e sui cattivi. Noi abbiamo però una possibilità tra gli uomini essere un sole tra gli uomini ci permette di esprimere la nostra parola attraverso le nostre parole un giusto consiglio. Oppure un'azione concreta di aiuto ci permette di dare un sostegno ad una persona, anche se non lo merita. Ma quando amore, quando noi emaniamo amore, amore rimane. Non è che si trasforma in qualcosa di negativo. Quindi la passività, dicevo, di certi individui rende ancora più attive quelle entità portatrici di disordini. Un atto di volontà è sempre l'inizio di decisioni importanti nella vita di un indienessere. Ogni giorno è buono per cominciare. Ritroveremo trasformato in oro tutto quello a cui avremo rinunciato. Non dimentichiamo che solo chi dona può continuare a ricevere, ve l'ho già detto, e che colui che trattiene purtroppo perde. Proprio come affermava frate Francesco, ve l'ho già anticipato, è dando che si riceve. Quindi qualunque sia la nostra attività, in qualunque ambiente, in ogni professione o mestiere, noi possiamo svolgere azioni di bene sia con il pensiero che con l'opera fattiva secondo le nostre possibilità certamente non dobbiamo fare miracoli quando non possiamo fare quello che vogliamo facciamo quello che possiamo questa è una buona regola dobbiamo essere comunque sempre pronti ad alleviare un dolore o a dare una speranza perché poi le situazioni non le dobbiamo andare a cercare vengono loro a cercarci noi dobbiamo semplicemente rispondere ad ogni richiesta d'aiuto che si avvicina alla nostra vita e quindi essere pronti a dare una speranza a infondere una fede dico infondere non forzare infondere un altro un altro concetto e un altro proposito che un altro intento ad aiutare chi si trova in una situazione penosa e poi non rifiutiamo mai se chiamati ad un'azione di bene soprattutto quando ci può costare sacrificio perché solo attraverso il sacrificio si crea il vero potenziale dobbiamo superare l'egoismo del singolo del gruppo dei gruppi a struttura sociale per espanderci a comprendere tutta l'umanità dobbiamo superare il pensiero che ci fa lavorare per l'interesse o per il guadagno per operare con spirito nuovo al servizio dell'umanità. Al concetto del dovere dobbiamo sostituire quello più alto dell'amore. Perché le cose vanno fatte con amore, non per dovere. Se le fai per amore tutto cambia. Ma qualsiasi cosa, anche cucinare, anche rifare il letto, anche spazzare, anche andare a fare una passeggiata, anche parlare, anche esprimere qualche idea. Se tutto viene fatto con amore, tutto è perfetto. Perché l'amore si incontra con ogni realtà. L'amore è servizio e solo chi ama, solo chi serve ama veramente. Perché servire significa amare. Amare significa servire. Spesso il nostro prossimo poi ha bisogno della nostra attenzione. E quando parlo di prossimo non parlo di lontano, perché faccio sempre il famoso esempio del volontariato. Non siamo capaci di guardare chi mangia alla nostra stessa tavola negli occhi, però andiamo a fare volontariato a decine di chilometri di distanza. Qual è il senso? Ogni cosa accade intorno a noi. Quando noi abbiamo risolto tutto quello che c'è da risolvere intorno a noi, possiamo allungare lo sguardo e vedere oltre. E sicuramente troveremo altro da fare. Ma non si può negare sostegno e aiuto a chi è il vicino, il prossimo, che sia un familiare, un amico, un compagno di lavoro. Qualunque persona che fa parte della vostra vita è il vostro prossimo e appartiene alla vostra famiglia karmica. Non occorre per appartenere alla famiglia, non occorre che sia un collegamento biologico. Sapete quante entità si incarnano che sono appartenute alle vostre famiglie in un altro tempo ed ora si avvicinano a voi in altre vesti perché devono ancora risolvere determinate cose. Quindi, se accettiamo questo programma d'amore, comincia sicuramente per noi una nuova vita. Nell'universo dovete sapere che tutti si aiutano reciprocamente, tutti sono unificati alla grande fratellanza spirituale. Il servizio è considerato partecipazione in Dio, co-creazione. Per cui se anche noi ci uniformiamo a questa logica, diveniamo parte cosciente dell'intera creazione, usufruendo di tutte le agevolazioni che l'amore fornisce e quindi anche di usare ci verrà dato tutto quello che serve per poter affrontare qualsiasi situazione anche la più difficile però è necessario dimenticare se stessi nell'aiutare qualcuno servendo, consigliando affinché divenga sopportabile il grande dolore del mondo questo servire sia la più di tutte le nostre gioie. I nostri atti d'amore e quindi di servizio attirano su di noi le forze cosmiche, sostenendoci nei propositi, negli intenti, e ogni atto d'amore verrà compensato, vi ripeto, dalla grazia celeste. Non può essere diversamente. È così e basta. Attraverso l'amore noi impariamo a distinguere i valori della vita, quelli reali, quelli eterni, da quelli effimeri ed illusori. Questo discernimento sicuramente muove la nostra volontà e ci spinge ad agire per la ricerca del bene e per l'affermazione e la conquista dei valori sicuri, quelli che non tramonteranno mai, quei valori che sono i principi. Del nostro spirito ed ecco che allora diveniamo veramente persone concrete che ogni giorno si muovono nell'amore non va non a vuoto e nella illusione ma per più alti ideali e non vi è cosa superiore a questo anzi è la cosa per cui valga veramente la pena vivere Dunque, il movente di ogni nostra azione sia il bene. Se così sarà, noi riceveremo la giusta protezione. Nulla e nessuno potrà nuocerci ed avremo dall'alto, come vi ho già detto, i mezzi che ci occorrono. Fede e amore siano il movente di ogni nostro pensiero. Fede, quindi bisogna credere che l'universo ha questi poteri e li può esercitare nella nostra vita amore è movimento è nella vita che viviamo con azioni concrete di bene fede e amore e anche questo deve essere il momento di ogni nostro pensiero se la nostra vita sarà così impostata sicuramente diverremo dei volontari del bene, coloro che praticano il bene, che hanno compreso il senso dell'amore vissuto in questa forma e in questa sostanza. Andremo dunque con sicurezza per le vie del mondo. Agiremo e opereremo sapendo che siamo sempre accompagnati e aiutati. Noi non operiamo per noi, ma per una causa più grande, ed è questa stessa causa che poi opera per noi. Siamo quindi con coloro entità alte e potenti che agiscono per la vita e per il bene del mondo. La loro causa è la nostra causa. La nostra causa è la loro causa. Ed essi saranno con noi sempre, migliorando noi stessi Diverremo strumenti più adatti a fare il bene. Se daremo tutto, avremo tutto. L'invisibile ci vede, ci segue, ci sostiene, ci guida, perché Dio è con noi. Perché siamo diretti collaboratori nel bene. Soltanto chi si isola è solo. Si agisce unicamente per il proprio bene personale ed egoistico ed egoistico rimane solo pensa a se stesso e vive di egoismo non è altro che una persona sola che sarà sempre triste perché non c'è gioia migliore di poter essere utili a qualcosa o a qualcuno attraverso l'amore donato agli altri noi diveniamo strumenti divini pronti in ogni momento a diffondere le alte energie dello spirito il bene si effettua con il pensiero e con l'azione pratica tutti possono diffondere il bene attraverso il pensiero ve l'ho detto prima anche chi non ha po altre possibilità magari perché magari ha dei problemi è impedito in qualche modo o è malato o ha poche risorse è la forza potente del pensiero che agisce perché è direttamente istruita dal piano divino quando è vibrazione elevata. Con questa si può proiettare calma ad una persona agitata, anche a distanza. Si può inviare luce a chi è nell'oscurità spirituale, anche salute ad un malato, oppure stimolo ad una persona triste. Possiamo pure suggerire idee d'amore a uomini negativi oppure forza a chi è debole, coraggio allo sfiduciato, o pensieri di bene a chi è nel vizio. Vedete, non ho parlato di giudizio. Tutte queste realtà che l'uomo ha come negatività, diciamo così, proprie, non debbono essere giudicate, debbono essere comprese e irradiate di luce d'amore. Solo in questo modo possiamo aiutare una persona a progredire e guardate un po' quello che noi diamo torna sicuramente anche a noi e quando torna a noi torna nel momento del bisogno ve l'ho appena accennato quindi ad una persona per esempio depressa e sofferente noi possiamo mandare nella sua aura un pensiero che le dia forza e coraggio bisogna semplicemente raccogliersi concentrare il pensiero su chi si vuole aiutare e proiettarli come una corrente benefica che arriverà sicuramente a lui. Questa è una benedizione. Quando tu pensi bene di qualcuno, quando tu dici bene di qualcuno, non fai altro che inviare energie d'amore a quel qualcuno. Quindi questo amore lo aiuterà nei propri bisogni. Quindi, come ogni medicina, avrà l'effetto più sicuro se trova l'altra parte certamente nella favorevole posizione o disposizione, come parlo nel filmato sulle forme pensiero. Certamente tu puoi aiutare le persone eh, nel momento del bisogno, ma queste persone debbono già avere dentro di sé la capacità e il desiderio di essere aiutati e di essere sostenuti da questa corrente D'amore, se no, diciamo, questa, questo invio d'amore lavorerà a mezza potenza. E quindi proiettare i pensieri di bene è agire attivamente sul piano delle cause, cioè alla radice sul vero punto, il più efficace che può mettere in movimento le altre forze che producono il risultato del bene. Per questo dobbiamo trasmettere onde di luce, e di amore verso tutti gli esseri dalla nostra mente e dal nostro cuore devono partire energie luminose e sentimenti di bene verso tutto ciò che esiste quindi mai mai e poi mai maledire qualcosa o qualcuno noi possiamo irradiare nell'infinito e questo ci rende capaci della più grande azione benefica e lo possiamo fare in silenzio e vi assicuro che è efficacissima anche se molti non credono ancora che questo sia possibile. Certamente anche la preghiera è un potente mezzo di bene che possiamo impiegare per aiutare chi ha bisogno. Poi attraverso il pensiero benediamo tutti le persone che ci vengono in mente perché se ci vengono in mente è perché c'è con loro qualche legame che esso sia buono se cioè non lo è cerchiamo di farlo diventare tale proiettando loro del bene e anche il perdono può essere proiettato in questa onda di luce d'amore attraverso il pensiero perché una persona la perdoniamo a parole quando l'abbiamo già perdonata con il cuore e con la mente noi possiamo cominciare a esercitarci con il perdono quando rimane difficile nella nostra vita attraverso il pensiero inviamo onde energetiche positive alte d'amore rivolte verso il perdono ci aiuterà poi anche a farlo fisicamente perché è una preparazione anche coloro che seguono una strada diversa dalla nostra, ve l'ho detto prima, o che hanno mete diverse e opposte, meritano la nostra benedizione. Quindi benediciamo ogni ambiente e ogni cosa con i quali veniamo a contatto. Ripetiamo nel nostro cuore l'antica formula, soprattutto la sera prima di chiudere gli occhi. Pace a tutti gli esseri. E non lo dobbiamo desiderare questo solo perché amiamo, ma per tutta l'umanità, per tutti gli esseri, perché anche gli animali hanno bisogno di vivere in pace e in serenità. Non è che fra loro fanno la guerra, quella la facciamo noi. E questo dovrebbe essere il nostro ultimo desiderio, appunto vi ho detto prima di addormentarci, che ogni creatura potesse vivere la pace. Interiore. che meraviglia ogni mattina poi quando apriamo gli occhi al nuovo giorno come vi ho detto prima ringraziamo per questo regalo e rinnoviamo il voto di dedizione della nostra vita desiderando di poter essere d'aiuto a chiunque durante il giorno ne abbia bisogno questo proposito è sostenuto dallo spirito. Il fatto che noi lo esprimiamo verbalmente o con il pensiero non fa altro che ricordare allo spirito la nostra disponibilità. Quindi si creerà quell'occasione durante la giornata affinché noi possiamo mettere in pratica questo proposito. Manifestare attraverso un'azione concreta questo proposito nato da uno slancio d'amore. Ogni sera, prima di addormentarci, prendiamo l'abitudine di concentrare il pensiero per la proiezione di bene. Raccogliamoci cercando di visualizzare il globo terrestre sul quale si agitano le forze contrastanti degli uomini e poi elevando al nostro, il nostro spirito a Dio e le alte entità spirituali che guidano l'evoluzione del mondo, invochiamo energie di amore forze di luce che le diffondano e irradiano su tutta la terra e nell'animo di ogni uomo. Potremmo anche visualizzare quelli che conosciamo e che riteniamo possano avere più bisogno in quel momento di un aiuto concreto. L'amore del Padre non mancherà di far giungere ad essi l'aiuto richiesto. Visual la visualizzazione attraverso la mente è molto importante perché noi ci colleghiamo direttamente a quell'individuo e direttamente inviamo nella sua aura parte di questo amore che noi emaniamo attraverso questo desiderio di bene questa proiezione di pensiero può essere fatta anche in ogni momento della giornata quando possiamo ed essere conservata come perenne atteggiamento di bene verso la vita, gli uomini e le cose. E poi torniamo alla fine della giornata, quando a sera nella quiete della nostra dimora ci accendiamo il riposo, pensiamo pure a quello che abbiamo fatto nel giorno. Ci dovremmo fare tre piccole domande. Dobbiamo... cosa ho fatto di bene oggi? Come l'ho fatto oggi e cosa ho omesso di fare oggi? Queste sono le tre domande che ci permettono un esame di coscienza immediato e veloce. Così rivediamo velocemente la nostra vita che abbiamo vissuto, o perlomeno gli attimi più importanti, quelli determinanti, quelli registrati che avranno una certa valenza. Attraverso questa consapevolezza poi noi rinnoviamo il proposito di non lasciar trascorrere nessun giorno vuoto di bene. Proprio come fa il sole che non ci lascia mai calbuio per ora. Quindi possiamo essere amore anche attraverso le nostre azioni quotidianamente e come si fa? Chi ha tempo dedichi il tempo che ha, quello che può nella sua giornata, un minuto o delle ore ad un'attività di beneficio degli altri, chi ha autorità o potere metta a servizio le proprie possibilità per iniziative buone nel mondo, nel modo che gli è consentito, incoraggiando magari ogni altra iniziativa positiva e chi ha capacità organizzative renda concretamente possibili collegamenti, amicizie, riunioni, gruppi di uomini di buona volontà per azioni concrete di bene e chi ha intelligenza se ne serva applicandola al bene nei mille modi possibili. E chi ha facilità di comunicativa e di parola persuada, incoraggi e soprattutto illumini chi non vede o chi è depresso o moralmente cieco. E chi ha capacità professionali necessariamente deve sentire il dovere di dedicare parte del proprio lavoro generosamente a chi non può pagare chi ha capacità di insegnare, scrivere stampare, divulgare idee, si trova sicuramente nella migliore posizione per diffondere, seminare amore, dovunque per illuminare le anime che cercano luce, quindi poi anche chi ha denaro deve oltre ai propri bisogni impiegarne ad aiutare altri Discernendo che l'aiuto però non serva ad alimentare l'ignavia o il vizio, ma semmai a stimolare eh, gli altri ad aiutare se stessi. Infatti molti uomini di buona volontà aspettano aiuto per continuare la loro opera di salvezza. Quante associazioni ci sono e che non hanno, hanno una buona volontà, ma di fatto poi non hanno grandi introiti, quindi non possono fare molto. Quindi possiamo aiutare anche loro affinché possano svolgere al meglio la loro attività divulgativa o le loro azioni concrete di bene. Mm. E non possiamo dire che non abbiamo associazioni nel mondo da poter aiutare, da dover aiutare. Inoltre poi tutti possono sedare contrasti, placare nemicizie e portare serenità. Possiamo anche in una discussione tra amici creare serenità. Ognuno dia quello che ha e faccia quello che può. Energia, possibilità, capacità, questi sono i talenti del Vangelo che danno frutto quando sono messi al servizio del bene. Non c'è uomo che ne sia privo del tutto, però è indispensabile la buona volontà. È necessaria come condizione fondamentale. Quindi associazioni, gruppi, sodalizi, partiti, sindacati, leghe, istituzioni di qualunque genere possono fornire il canale per operare il bene nella società, portando nel cuore l'amore che hanno e agendo secondo le possibilità che gli sono offerte. Ricordando sempre che l'ambiente di lavoro o della nostra professione quotidiana è il il campo più idoneo per noi, quello nel quale siamo stati messi non a caso ma per fare ciò che è più confacente a noi. E di fronte al dolore altrui ricordiamoci che siamo esseri spirituali incarnati, incarnati per servire l'amore. Attraverso la nostra buona volontà noi possiamo far operare Dio in noi. Quel Dio capace di asciugare una lacrima, addolcire una sofferenza, donare una parola, offrire una consolazione o anche semplicemente un paio di spalle su cui potersi appoggiare. L'amore che possediamo è l'amore di Dio che attraverso la nostra buona volontà agisce nel mondo. E come disse frate francesco al suo amico bernardo vedi bernardo c'è una meravigliosa bellezza nel poter amare gli altri perché è l'amore di dio che si mostra agli uomini attraverso di te è come se tu fossi un flauto con cui lui può suonare la sua bellezza il suo bene per gli uomini ma non puoi pensare che la luce di Dio venga mostrata attraverso di te se non sei consapevole di non essere nessuno, di essere semplicemente uno strumento della sua voce. E allora dobbiamo rinunciare a noi stessi, avere il coraggio di lasciarci tutto alle spalle e di abbandonare ogni potere, e ogni ricchezza e non solo i soldi tutte le ricchezze qualsiasi cosa ci faccia pensare di essere più forti e importanti dell'amore di dio certo i soldi fra tutte le cose sono i peggiori perché danno l'illusione di poter avere ciò che cerchiamo di poter comprare ciò che può renderci felici ma in realtà quello che cerchiamo ce l'abbiamo già e non costa nulla. Vedi Bernardo, noi abbiamo bisogno di nient'altro, non abbiamo assolutamente bisogno di nient'altro. Ci basta credere di poter amare e decidere di volerlo fare agli altri. L'amore di Dio non è una cosa così lontana, non è niente che noi non abbiamo già. L'amore è del Padre è il nostro amore. L'amore è capace di staccarci da noi stessi e mostrarci la grandezza del mondo dell'umanità. Amare è così grande e riempie così tanto. Arriviamo a desiderare quello che possediamo. La nostra generosità è smisurata come il mare e il nostro amore altrettanto profondo quanto più diamo tanto più possediamo essendo entrambi infiniti e queste meravigliose, su queste meravigliose parole di francesco a bernardo convinsero bernardo ad abbandonare la sua vecchia vita se ascoltiamo la voce dello spirito divino in noi subito dimentichiamo noi stessi le nostre necessità il nostro orgoglio e permettiamo all'amore divino di agire attraverso la nostra buona volontà. Per dare un senso alla nostra vita dobbiamo semplicemente seminare il bene. Fare il bene per il bene senza aspettarci nulla in cambio, senza aspettarsi riconoscenze o diplomi. Rifiutando elogi, doni, vanità, e attestati sono cose di chi si trova ancora sul piano delle vane apparenze. Gli uomini migliori, dopo aver dato tutto, se stessi ebbero calugne, furono vituperati e persino uccisi. È il segno di riconoscimento dell'opera superiore, lontana dalla comprensione dei piccoli uomini. Dunque, Seminiamo ovunque il bene con semplicità e naturalezza. Il seme germoglia sempre e cresce. Forse non, cioè non dobbiamo curarci di vederne subito il frutto, lo darà ma a suo tempo e non è necessario che noi lo vediamo. Potrebbe anzi tardare ma lo darà e nulla, nulla va. Perduto, l'albero buono dà sempre buoni frutti. Seminiamo il bene con larghezza, senza calcolo né risparmio, e questo è l'unico ideale della nostra vita: per il quale, dando tutto di noi, ci ritroveremo esseri di luce, illuminati e sorretti dall'energia che tutto sostiene e che noi chiamiamo amore. Ecco. Io vorrei concludere questo inno all'amore con un messaggio di Gesù. L'amore più grande di tutti gli amori, l'incarnazione dell'amore del Padre. Questa sera ho chiesto la sua presenza e soprattutto che potesse guidare le mie parole e soprattutto permettere a chi ascolta la possibilità di accogliere nel proprio cuore queste preziose informazioni fratello mio sorella mia affronta ogni situazione con animo sereno con atteggiamento d'amore nella speranza del bene con l'amore per il bene fratello mio amare è donare amore a chi non lo conosce a chi lo chiede a chi non lo possiede, a chi non lo ha mai ricevuto in dono, a chi non sa domandarlo, a chi non sa cosa sia, a chi non conosce il suo potere, a chi si crede indegno di riaverlo ancora per essergli stato infedele. Non vi turbate per la durezza del cuore di chi non mi ama, di chi mi ha rinnegato e continua a rinnegarmi. Non sarà mai vano il vostro impegno che soffrite nell'amarli. Continuate a desiderare che l'amore entri in loro. Continuate a perseverare nell'amarli tutti in me. Il mio amore per voi aprirà molti di quei cuori che voi credevate indifferenti al richiamo del vostro e del mio amore. Coloro che non mi amavano, a voi io li mandai per chiedergli di prestare loro l'amore. E questo sarà il prestito più gradito che avrete fatto a me. Il prestito d'amore che fate a chi non sa amarmi oppure non vuole amarmi è donare salute, dare vita a coloro che stanno per morire, che sarebbero destinati a perdere per sempre me, che sono la vera ed eterna vita. Il mio amore ha vinto il mondo. Grazie. Ecco, io spero con queste comunicazioni e anche con queste ultime riflessioni di San Francesco e con quest'ultimo meraviglioso messaggio sintetico che rappresenta proprio la spiegazione di tutta la, la conferenza di questa sera, di avervi dato la possibilità di comprendere come divenire finalmente dei volontari del bene nella nostra vita. Malgrado tutto quello che succede, malgrado tutto quello che andremo a vivere, ripeto, non dobbiamo perdere questa necessità di essere quella luce per cui ci siamo incarnati. Grazie.